Altre le dicono. Ehi ragazze, che ne dite di un gelatino questo pomeriggio? No, no, mi spiace, oggi dobbiamo proprio studiare. Mm. Anche oggi sui libri. Ma basta ragazze, siete sempre lì a studiare. Ma non mi male mai questa matematica! Mm. Ma non sei stufa di sentirti dire sempre le stesse cose. Sì, sono d'accordo. Ho un'idea, perché non facciamo un esperimento e facciamo vedere alle persone che la matematica può anche avere delle applicazioni inaspettate. Ci sto, vero? Però... Bene, andiamo. Ciao, ciao. Ciao. Posso farti una domanda? Certo, ti di cuore. In che anno sei nato? 1996. 1938. 1969. E sapresti dire il giorno prima di nella della tua nascita? Ma come faccio a saperlo? Proprio no. Randy. Dai, dimmelo Sì, signore Sì Era mercoledì Era di domenica Era giovedì E voi come fate a saperlo? E come fai a saperlo? E come hai fatto? Eh... Il tempo in giorni, mesi e anni è il calendario. Quello che vedremo oggi è un calendario particolare perché non va cambiato ogni anno, infatti è valido per lunghissimi periodi di tempo. Per questo motivo si chiama calendario perpetuo. La sua funzione è quella di associare ad ogni data il giorno della settimana in cui essa cade. Un esempio di calendario perpetuo è questo. Esso si presenta come una tabella da consultare utilizzando una lista di istruzioni. Proviamo a cercare ad esempio il giorno in cui cadeva Natale nel 1938. Non sempre però abbiamo la nostra tabella portata di mano, perciò ci servirebbe utilizzare una procedura diversa. Quindi ciò di cui abbiamo bisogno è un algoritmo. In matematica un algoritmo è un procedimento di calcolo descrivibile con un numero finito di regole che conduce al risultato dopo un numero finito di operazioni, insomma una sorta di libretto di istruzioni. Questo è l'algoritmo per il calcolo del giorno della settimana di una qualunque data. Per poterlo utilizzare traduciamolo in forma letterale. 1. Chiama G, M piccolo ed A rispettivamente il giorno, il mese e l'anno di riferimento. 2. Ad ogni mese associa un numero M grande come indicato, dopodiché l'algoritmo è il seguente. Infine, in base al valore ottenuto per R, si attribuisce un determinato giorno della settimana in questo modo. Ma siamo sicuri che questo algoritmo funzioni davvero? Il 25 dicembre 1938 viene davvero una domenica! Dobbiamo eseguire le operazioni richieste attribuendo un valore numerico a ciascuna lettera. Per esempio, il giorno è 25, il mese dicembre, quindi il numero è 12, l'anno è il 1938. Ora, poiché il mese dicembre, secondo le istruzioni del punto 2, dobbiamo attribuire alla lettera M grande il valore 10. Eseguendo la prima operazione, in questo caso abbiamo che A vale 1938. Dunque, dividendo per 100 otteniamo 19 come quoziente C e 38 come resto Y. Per la seconda operazione, sostituiamo ad M grande il suo valore numerico, calcoliamo il valore della parentesi tonda, dopodiché il risultato della divisione quoziente e ottenuto è 25. Successivamente consideriamo il valore di y che abbiamo ottenuto nella prima operazione, cioè 38, lo dividiamo per 4 e otteniamo 9 come quoziente b. Prendiamo quindi il valore di c, sempre ottenuto dalla prima operazione, lo dividiamo per 4 e otteniamo un quoziente f pari a 4. Sostituiamo al posto delle lettere i valori corrispondenti. Abbiamo 25, 9, 4, 25, 38, 19. Eseguendo l'operazione richiesta si ottiene 63, che corrisponde al valore di D. Dividiamo dunque 63 per 7. La divisione è esatta, quindi non ha resto. Perciò, se R è uguale a 0, sappiamo che il giorno considerato deve essere una domenica. E quindi l'algoritmo effettivamente ha funzionato. Sì, per questa data sì, ma funziona anche per tutte le altre. Certo, la potenza di un algoritmo sta nel fatto che permette di ottenere il risultato a partire da qualsiasi dato iniziale, eseguendo sempre lo stesso numero finito di operazioni. Si può verificare, ad esempio, con la data di oggi. Certo che è un po' lungo, come possiamo evitare tutti questi calcoli a mente? Ci viene in aiuto un programma di fogli elettronici. Dobbiamo compiere gli stessi passaggi dell'algoritmo in forma letterale, inserendo i comandi nella cella in cui vogliamo compaia il risultato. In una cella con formato data inseriamo la data di cui vogliamo calcolare il giorno. Per definire g, m piccolo ed a usiamo le funzioni giorno, mese e anno che estraggono da una data ciascuna di queste tre informazioni. Poiché la data è presente nella cella B1, diciamo al programma di andare a leggerla proprio in B1. Le celle corrispondono infatti ai fogli colorati di prima. Usando le stesse istruzioni inseriamo m grande manualmente e definiamo c, y, e, b, f e d. Le funzioni che utilizziamo sono quoziente e resto, che richiedono in input il dividendo e il divisore della divisione. Se uno di essi è già presente, inseriamo riferimento alla sua cella. Calcoliamo un fine R: questo è il numero che associamo al giorno della settimana. E per concludere, vi lanciamo una sfida.